Grazie Presidente. Io eh, sono esterefatta per la natura di questo atto che è stato presentato ma anche per come è stato illustrato. Questo, io vorrei iniziare dicendo che questa amministrazione conosce benissimo i problemi problemi di Tiburtino Terzo e mi meraviglio che vengano illustrati nell'illustrazione del documento, ma che poi nell'impegno si parli solamente della chiusura del centro di via del Frantoio. Il livello di guardia sul territorio non è stato superato, ma è stato fomentato, se proprio la vogliamo dire tutta. Noi abbiamo questo... Progetto di accoglienza diffusa, per cui essendo di Burtino Terzo, già avvessato da questa problematica, questa amministrazione ha già chiuso i due sprat che stavano su Via del Frantoio dietro il Presidio della Croce Rossa, perché il Presidio della Croce Rossa è un presidio umanitario, state sparando sulla Croce Rossa con questo documento, tanto per essere chiari, ma quello che, mio, eh, che io non riesco a capire è già l'esordio di questo documento. Cioè voi di dite? Che il 29 agosto nel centro di accoglienza si è consumato un fatto grave di ordine pubblico. No, nel centro di accoglienza non si è consumato nulla. Sulle strade si è consumato un qualcosa che è stato amp ampiamente strumentalizzato. Noi siamo contrari alle violenze verbali e fisiche, siamo contrari alla strumentalizzazione delle situazioni di fragilità. Siamo contrari ad ogni forma di intolleranza e di intimidazione perché far schierare delle persone con fare intimidatorio fuori da una chiesa per impedire di uscire alle persone che stanno pregando dentro, in, nello specifico donne e bambini, quello è un atto assolutamente che non si può tollerare. Se indichi la luna con un dito, lo stolto guarderà il dito e non la luna, i problemi non sono il centro di immigrazione, non è il centro della Croce Rossa, il problema a Tiburtino è ben altro. E la cittadinanza lo sa perché già qualche anno fa hanno fatto una manifestazione il cui slogan era noi accogliamo, ma guarda come siamo». Questa amministrazione si sta preoccupando di iniziare a risolvere i problemi che per 30 anni, 40 anni a Tiburtino sono rimasti risolti ed è una vergogna perché non c'è nulla in quel quartiere. Questo documento è inaccettabile, è moralmente inaccettabile, è un'offesa all'intelligenza di tutti noi. La cosa peggiore non è la violenza degli uomini malvagi, ma il silenzio degli uomini onesti e gli uomini onesti nei fatti ed intellettualmente onesti. Non possono tacere, noi siamo contrari a tutte le strumentalizzazioni e invitiamo le forze politiche, invitiamo a calmare la cittadinanza, non a stubbillarla, non a cercare falsi problemi, ma a cercare soluzioni. Noi le soluzioni le stiamo cercando e stiamo invitando la cittadinanza ad essere pagati e ad essere costruttivi, perché in quel quartiere di problemi ce ne sono veramente tanti. Ma siccome le ci sono state molte, molte provocazioni, anche in sedi istituzionali. Io invito veramente tutti a contenere i toni. Grazie. Logicamente lo bocceremo.